questo nuovo video oggi video unboxing che è una tipologia di video che mi avete visto fare raramente sul mio canale perché sono molto selettiva nelle collaborazioni e nei prodotti che voglio mostrarvi a meno che io non reputi davvero valido un prodotto o Reputi che questo prodotto mi sia utile tendo a rifiutare le proposte ma in questo video farò una collezione di tutti i prodotti che mi sono stati mandati facendo un unboxing quindi ovviamente tutte le cose che vedrete in questo video sono state inviate a fini e scopi commerciali quindi eviterò di scrivervelo sotto ma ricordatevelo iniziamo con un haul di vestiti non sono vestiti sportivi perché io già collaborando con Adidas non ho bisogno di altre cose sportive. E infatti quando questo negozio online mi ha contattato ho deciso di optare solo per vestiti da giorno, da sera o comunque non sportivi. Ok. Il brand è Schikel ed è un brand svedese che sta cercando di entrare nel mercato italiano. Ho voluto prendere una maglietta di pizzo a maniche lunghe. Questo non è body ma è maglietta, però è talmente stretto che comunque si può infilare anche nei leggings che ho addosso. E ovviamente con un reggiseno adatto, io adesso ho questo, quello nero mio a fascia e chissà dove in qualche pacco. Io ho preso una taglia M perché la modella sul sito aveva una S e io ho detto io ho più bicipite e quindi prendo una M e infatti mi sta bene. Delli shorts, io adoro questa tipologia di shorts a vita alta. Quest'estate ho letteralmente sfruttato un paio di shorts neri a righe, che però essendo a righe non vanno con tutto. Questi stanno perfetti! Che culo! Bellissimi. Non so se riuscite a vedere perché è nero. Tada! Perfetti super classici, super basic e sono perfetti ho voluto prendere qualche abito così elegante perché ragazzi sono a Milano e non posso vestirmi solo in tutta, anche la sera quando esco potrei ho preso questo maglioncino con i buchi sulle maniche che è una taglia unica e l'ho preso essenzialmente perché avevo bisogno di un maglioncino un po' diverso dai soliti e perché ho un paio di scarpe dello stesso colore. Quindi se volete fare un giro sul sito vi lascio il link e l'eventuale codice sconto che mi hanno dato. Noi ci vediamo nel prossimo unboxing. Come ben sapete, mi sono appena trasferita a Milano e sono innamorata persa della mia casa. Quindi quando questa azienda mi ha contattato per l'invio di un prodotto, ho subito accettato perché secondo me è una cosa carinissima. Si tratta di un bouquet di fiori. L'azienda è The Colvin Co. Tada, Guardate che bello! Si tratta di un'azienda che vi spedisce direttamente a casa vostra un bouquet di fiori freschissimi. Mi hanno dato un codice sconto che vi metto nell'info box in descrizione e adesso vado subito a metterli in un vaso. Quindi si mette dell'acqua in un vaso, io uso questo non mi chiedete il motivo, poi si mette dentro il vaso dentro l'acqua i nutrienti che trovate dentro la confezione una mescolata sembra quando si scioglie la tachipirina Vabbè. liberiamo dalla carta i nostri fiori e poi prima di metterlo dentro tagliamo in diagonale i gambi nuovo giorno un nuovo pacco questa volta da parte di Benefit Cosmetics. Voi sapete che loro mi hanno preso come caso umano da curare e hanno fatto un buon lavoro nell'ultimo anno e mezzo, devo ammetterlo, e ogni tanto mi mandano dei regali. Questo non è un regalo, questo prima che Luna lo attacchi va diretto in spazzatura. No, cosa c'è qua? un po' puzzano però eh? Vabbè. allora nella borsina c'è uh, ragazzi questo il pore professional è qualcosa di fantastico vi giuro il mio prodotto preferito negli ultimi tempi dopo quelli per le sopracciglia questa è una specie di cremina che si mette prima di applicare il trucco e vi giuro che dà un effetto matte super satinato super setoso Praticamente toglie tutta la parte oleosa della pelle e la rende liscissima. Queste sono le mie descrizioni, non vi aspettate grandi cose. E praticamente questa scatola è un look completo perché ti trucchi sia il volto che gli occhi e le sopracciglia. Manca soltanto l'ombretto, ma insomma, chi non ha una palette da viaggio ce l'ho persino io. E poi a parte ho trovato questi 3D Brow Tones che non ho la più pallida idea di cosa siano. Vediamo ah, Sono dei riempitivi delle sopracciglia Di diversi colori Cioè mi devo fare le sopracciglia blu adesso Benefit, uno step per volta Ti prego E poi questi che sono appunto i pacchetti delle Big Bubbles Ehi, che sono? Ah, è un gloss liquido ah, Sì, ma io non sono capace di mettere sta roba Questi qua poi mi si appiccicano tutti i capelli sulle labbra <ride> Che disagio Comunque sì, ragazzi, per questo vi dico sempre non chiedetemi mai come mi trucco. Prossimo pacco, udito udite, dite, una notizia che scioccherà molti, si tratta di olio. Questa olio è dell'azienda Fontanara e mi ha particolarmente colpito perché si tratta di olio 100% italiano e producono anche olio biologico. Cosa significa che è biologico? Biologico non significa che fa più o meno bene di un olio non biologico, infatti nel sito trovate anche oli non biologici, ma biologico significa che le olive sono state coltivate senza pesticidi o comunque i pesticidi possono essere stati utilizzati solo in caso di estrema necessità ma comunque nel rispetto degli standard previsti dalla certificazione biologica. Se mi seguite da tanto tempo voi sapete che nel mio passato ho avuto un brutto rapporto con l'olio ma da quando sto bene l'ho reintrodotto insieme a tutte le altre fonti di grassi e secondo me è un ottimo modo per condire i propri piatti. Un'insalata condita con olio e sale secondo me è buonissima. Infatti quando sono tornata al Marocco non volevo altro, ho mangiato quello per una settimana anche se non dovevo perché avevo mal di stomaco, però era davvero quello che desideravo. E sono felicissima quindi di poter assaggiare questi oli. Mi hanno colpito particolarmente perché sono 100% italiani e provengono dalla mia regione che è il Veneto, infatti sono della zona del, di Verona, del Valpolicella e eh, vi farò sapere che, come sono, visto che sono tre diversi. Questo è DOP Veneto-Valpolicella. DOP significa che tutti i processi produttivi sono avvenuti nella zona appunto del Valpolicella, invece state attenti all'IGP perché l'IGP significa Indicazione Geografica Protetta e per la normativa soltanto l'ultimo passaggio del processo produttivo deve avvenire in una determinata zona geografica, ad esempio la bresaula della valtellina è IGP. Questo significa che la carne con la quale è prodotta la presaula può anche non essere italiana o della valtellina e questa è una cosa che io guardo abbastanza, quindi DOP è molto meglio di IGP ricordatevelo, niente io quindi vi farò sapere il gusto di questi tre oli, anche la differenza perché appunto sono diversi si abbinano a cose diverse, quindi farò un po' l'a sommelier degli oli vedete anche come hanno la forma bottiglia di vino quindi molto particolare e vi farò sapere cosa ne penso magari li utilizzo in un cosa mangio in un giorno questi oli li trovate soltanto sul loro sito e-commerce quindi se volete fare un giro sul loro sito vi lascio il link nell'info box, io concluderei qui questo video, fatemi sapere se questa tipologia di video vi piace che adesso continuo a collezionare gli unboxing di altre cose e poi li chiamiamo tutte insieme noi ci vediamo al prossimo video, lasciate un mi piace iscrivetevi al canale e ciao ciao!